Mm. Vi siete mai trovati nella condizione di non sapere cosa cazzo usare per colazione? Ma che è sta roba? È bellissimo, Guido. Questo è un nuovo ingrediente, una nuova formula, una nuova bevanda. Basta mischiare un po' di Coca-Cola. Ed del buonissimo latte parzialmente scremato Eccolo è tutto a bere, bevi come me, così. Così? Noi siamo dei ricercatori E il colatte è davvero nutriente Basti pensare, le calorie E la forza del calcio che c'è nel latte Più la bellezza della coca cola è un'unica bevanda, il colatte All'inizio non ci credevo, ma poi cazzo coca cola lab è tutto così ovvio oggi il ricercatore ha un nuovo scopo quello di creare nuove soluzioni per bevande uniche per la prima colazione